Ebbene oggi. Un po' ritardo. Ciao a tutti ragazzi. Benvenuti eh, nel nostro nuovo video. Sì. E dai. Non registriamo da così tanto tempo che mi sono dimenticato la nostra intro. Cioè, veramente. Ehi. Vabbè, siamo DynamiteX E Marco007. E oggi eh. continuiamo io su Super Paper Mario. Vabbè, ovviamente a voi. Il distacco eh. non ci sarà in questo.. Da, dal, dal, dallo scorso video a questo video, ma prima Dalla dal, parte 2-3 di... Cioè, dal livello 2-3 di Super Paper Mario al, Alla parte extra 4 di New Super Mario Bros. Ok, vabbè, consiglio era salva? Era quella la strada che le avrebbe condotte al cuore puro? Le uniche risposte furono strane voci che giungevano dal forte sulle ali del vento ni ve 4 ok perché l'ho detto in un lasciamo, lasciamo stare dunque questo sarebbe il, il dunque il posto dove vive poliziotto vicino le oltre no fui cosa ha detto che cosa ha detto che cosa che cosa cos ha questo castello ok anche io mi sono imbarazzato pensi che consiglia stia bene comincio a preoccuparmi No! chi è consiglia? io sono mario no io sono mario no no le no il fanatico tutta così high tag lol ex del ner del del del del del del del del del del del l'air mario no, io e sargino <ride> così sarai di moriamo tutti di in invidia quando posterò queste foto sul forum di Digilandia appunto a un... ma io non ho la faccia, come faccio a sorridere, Mi dice così smettila di farmi le foto, sono tutti uguali eh vabbè cominciamo bene uh, È vero. Dovevamo andare al mercato prego. Uh guarda c'è un tubo nascosto Sì mi lo... sa che lì c'è un fungo No sale. bisogna andarci eh, per eh, forza eh, eh, eh. Bisogna andarci per forza Perché non abbiamo la chiave per il forte giro Fungo shake Fungo shake DOM La la la la la Oh, oh that. that was fast Come on Mario Ciao oh, del forte. Let's see if there is anything. Ok, basta smettere. Allora, vediamo un po'. Leggiamo cosa c'è scritto su quel cartello. Puntini, triangolo, quadrato, punto. Altola, vi è dato l'ingresso a tutti, esclusi i super geni come me e le super bambole. Ma io sono una super bambola, si dice Mario. <ride> Ma lui lo dice che è un super genio. Lo, lo, lo, lo, lo. Ok, entriamo. Qui c'è naturalmente un super genio, mentre Bowser è una super bambola E Mario pure Tu vieni con me, muori! La... Non sono nemici, sono tizi che potete prendere Per salvare? Yes, Willow Questi sono gli unici NPC che potete prendere con Mario Bentornata a casa, padrone! Io essere Guarda, padrone, io non essere padrone Eh, vedi sì. vedi quella porta sono dei maiali No no no. No, eh sì, lo so, l'ho visto. Intendo, sono dei maiali quei, quei servi. Servi gatti, oh, non mi ricordo. Sì, servi miao. Salve! Non sono nemici, sono servi bombe oppure bombe miau. LOL! Che nemici scarsi! Potremmo, potremmo usare consiglia se, se ce l'ho. Potremmo se qualcuno si ricordasse di lei. Mmm, chissà come si fa. <ride> Probabilmente non così. Perché servirebbe bene... <ride> il triangolo continua gino Un attimo, scrivo? Sì. Oppure no, tu ricordati la seconda, 2828. Non serve che scrivi, è facile. Riservato al il gino neonte. Stanza a destra, scrivi DX, 2323. Sì, sì. Dove... SX, 2828. Sì, ok lolololololololololololololololololol lol, lol, lol, lol, lol. ok salve Ok oh. uo Oh un pixere mm. no, no. ciao ooo oh. un tipo amichevole Sei vero qua la mano non è vero ma qua la mano lo stesso Ehi non si fa così e mo io vado con bausa power allora personalmente bausa power ma che per chi fa abbiamo Chilo oh giusto <ride> e allora bausa power plus ah giusto la, la, la. Wow. che distruzione di massa LIBERTÀ lo, lo, lo, lo, lo. oh finalmente sono libero grosse. cosa? mi piace leggere le parole grosse ho letto sia libertà che ciao ok oh finalmente sono libero non sapevo più cosa fare, grazie, grazie mille sono chiuso qui da una vita nessuno mi rinchiuderà più lì dentro Ora sono l'editore, sono a tua disposizione. So che metterai tanto a frutto. Perché, tanto? No, a frutto il mio talento. so che lo rinchiuderò nelle mie segrete. dice Paus. Un attimo, prima di, prima di rinchiudermi dovremmo verificare se siamo in sintonia. <ride> Hai incontrato Gino Leone? Che ne pensi? Qual è stata la tua prima impressione? Nervibile. No. Ah, capisco qualcos'altro. È irresistibile. Oh riconosco che è vero <ride> Puoi riassumere un po'. Non fuori! Mm, un mostro! <ride> ah giovane, amico Nerd, tipo irresistibile, in pratica un mostro. <ride> <ride> <ride> Chi l'avrebbe detto? Pensiamo allo stesso modo. Vabbè comunque qualsiasi cosa scegliate lui dirà sempre così. Cioè, tipo vabbè, tutto... Bravo, bravo, bravo, allora... Pri primo, secondo, in pratica il terzo eh, così. Penso che lavoreremo bene Stati Uniti, nessuno ci fermerà lo, lo, lo, lo, lo. Il pixel rompi scatole c'è il gruppo Pixel piattaforma... Porteo che è una porta eh? si è unito al tuo gruppo quando sei sopra porteo sei più veloce del mondo <ride> E superi i pavimenti coperti a spulzoni Ok, ti provo no Comunque, vedete che questo pixel E si può anche saltare quindi. Ha sei facce come un cubo Cioè, è, è, è il suo potere proprio diventare un cubo che ti trasporta Più che un cubo La... Io da piccolo ero stupido E un giorno ho disegnato tutti i pixel Però questo l'ho disegnato con sette facce Sette? Sì What? Come 7? Nel senso, vedi, vedi che ha 6 sei, sì, sei allora... cioè quadrati per colmare il cubo. Io ne ho disegnati 7. Ma dai. Mm -hmm. Cioè, l'hai fatto per te una croce. Ok, allora. È facciamo. una croce, però più lunga. Più eh, lunga intendo. Ok, lol, vediamo. Cosa vorresti? Bentornato padrone. Oggi è il giorno del lancio di Guerra degli Unicorni, volume 5, non se lo dimentichi. Me lo scorderò subito. <ride> Supplementare di una partita di calcio hanno avete l'inizio di Forse incrociate o di sia nel prossimo. Cosa? Impostato la fine della registrazione del film. 30 minuti più tardi per compensare. Hai detto Forse al posto di Forse. Ah, ok. Forse incrociate. Forse. Non, non è sicuro. Ah, uh, Fiend cancellerà la pubblicità nella registrazione del suo programma preferito. Gli avessi io questi servitori, non dovrei... Ogni volta che voglio vedere un film sulla Rai non dovrei vedere sta, la pubblicità Bentornato padrone Nuovo gioco di simulazione forze incrociate Calamaco spaziale è arrivato via posta. Lol lol lol Praticamente lol. ti spogliare il boss finale tornato a casa padrone No, quello è quello di prima Ok, tu? No, sono sempre i stessi Lol Allora, vediamo un po' Vai lì No, qua siamo usciti quindi... è, è Nel senso in 3D, vai lì In 3D vai lì ah. Ah. Okay. Non si può L'ho già visto, secondo te no. Ok, allora entriamo. Questa musichetta comunque mi piace Cazzara basso tutti i filmati del padrone E li ho archiviati non ho ho vado perché sono buona. Ormai bloccavano le uscite di emergenza dal castello e erano in pericolo. Cosa? Okay, che lo... So eh, lo stavo dicendo, lasciamo stare. Oh no, c'è un nemico forte, è meglio se mi allontani. Oh! Si oh. Succede... Ah. oh! Grazie a Dio. Un... Allontanati. Dio! Sei morendo. Dov'è? Non ucciderlo con mano. Allora... Anzi, sveglia sì. che mi prendo anche Bowser, così lo posso allontanare con il fiocco. Comunque torna dopo a ucciderlo. Che ah. non, non è sicuro. Sì, è sicuro. Un attimo. Fare no, certo che no. Rientriamo. Ah, dove avevo salvato? È ovvio, ok. okay allora. Come? Dai, non mi ha ripristinato la vita, ma siete, siete cattivi. Siete tutti in mano. Ma almeno ti ha ripristinato il fungo. Aspetta, ci so. sono. Ci sono andato nella porta dietro adesso, no? Ah, devo, ri, devo riprendere il pixel. Vabbè, tagliamo. Ok. Che schifo Ok siamo tornati Abbiamo scoperto Perché il tizio non moriva Allora Dobbiamo bloccare il camion Innanzitutto Prendiamo Manolo E noi cioè. praticamente facevamo male ai, ai, Alle sue bombe Non a lui Lui eh. ha un HP Ok E siamo stupidi Probabilmente quella parte in cui lo picchiamo A e La dobbiamo tagliare Take a ok adesso aspettiamo che distrugga e boom yeeeh non yeah. ho fatto niente perfetto scusa vado un attimo in 3 ok no giusto per sicurezza perchè okay. sempre è meglio essere prudenti cioè che si grattano sempre perché sono pulito oddio e grazie però magari ad avvisarmi sono tutti no. attaccati tu torna normale e scappa Vai bowser, Bowser Power, Bowser Bisogna di allontanarvi tanto! Ua, wow. Perfetto! E tu? Ok, wow. guarda! Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Ah! Vai, Bowser! Puoi stare... lo. lo so, l'avevo immaginato, però pensavo che Bowser pesasse già qualche chilo abbastanza. Mm. Allora, vediamo. Pesasse cioè... già qualche chilo abbastanza. No! Ah, no, no. Lo so, ho sbagliato il pulsante. Ok, debbo. Adesso... Si prega di fare silenzio, i salti disturbano il riposino del padrone. Ah sì? Te lo faccio vedere io il riposino. Mm. Boom. Ora vai Mario. Mario. Mario. Sono davvero le persone che chiamano Mario e Mario. Andiamo prima qua e poi nell'altra porta. Ehm... Uh, um, uh. Che stupido. E now PC. No, PC non è un pixel, <ride> ma è un perso. Una persona. No, non è neanche una persona. Oh no. Non di nuovo tu. Vabbè, ma tanto... Sì, abbiamo capito il punto debole. Allora, è comunque problematico, quindi... No, tu non mm. ti azzardare quanto vorrei protezio scusa devo scappare da qua l'hai già tempo. detto che ah scusa sì. no pensavo che avevi detto scusa per te lo spolo tanto l'hai già detto mm. Monello vieni qua quanti so tanto sono invincibile cioè sono già morto tipo 3 o 4 volte i funghi se... no i funghi essere mi hanno salvato okay. perfetto e ora uccido LOL XD Pure loro hanno fatto tutto. Oppure Oppure mmm, Chi lo sa Oh mio dio Troppa roba ok, mi serve qualcosa da lanciare E qui non c'è niente Sì, c'è quel tizio che sta vicino Ah, vero, ciao Tu Vado Zun zun zun zun zun zun no, Forza, forza la sviluppatori Finita il gioco Pigroni Oh oh oh guarda loro, pixel per pixel mh. Non dirlo a me Io disegno ah. tutti i Pokémon in mm. Ti faccio vedere io a, a saltare sopra al grande Mario Tu non sei un paragumba ok? Solo io mi posso Scusa volevo tornare un secondo a, a quella stanza lì perché quell'altra porta che hai saltato Ah che avevo detto che tornavo dopo Qui ok Go Mario Ok Eccoci Questa dovrebbe portarci dall'altra parte del, del ponte suppongo. Ok Porta Portal Andiamo a entrare lì Cosa c'è? Niente Però Mario si muove tipo figo, figo Mi piace anche il suono di apertura delle porte Moto. Oh, you, hello, hai raggiunto la porta di accesso alla stanza super segreta del padrone, solo il padrone può entrare per motivi di sicurezza di confermare la tua identità, a tal fine rispondi vero o falso alle informazioni che seguono. Oh yeah, mi Mario Oh E io che ne so, questi, questi, questi hanno a che fare con quello che hanno... Ah. I collezionisti, no, non è tutto. No. Sono eleganti. Sì, sì. No, sì. è vero. È vero. Ma non è tutto vero. Digito il codice, cioè, allora. Quello di destra. Oye, oh, hai visto che avevo ragione, io tutto vero. <ride> sì, lo so, ma ti stavo per dire LOL, e ora? No. Ah, la stanza dei riferimenti. No. Sì, e poi nella stanza. Questa è la stanza dei riferimenti Ah giusto, la cameretta del, del padrone mm. duh, duh, duh. Ah. Salve Come vedrete Mi Uccide questo Allora, un attimo Tutti i riferimenti di cui parlo Verranno indicati con una freccia e forse anche ingranditi ah. Lady Bow sopra il, sopra il forziere Un po' più a, a sinistra A destra Um, Fufi Silvia come si chiamava uh, sa, sa in altri poster si vede benissimo E anche ora, ora vedo Butler che, che è il maggiordomo Nello stesso, stesso posto di Dinah Quindi ecco, beh, sono questi Ok Diane del Nerd 26-11 Un irascibile mm. C'è troppo sole da fuori C'è troppo fuori ah. Questa l'ha fatto dopo guardarmi Attacco a pallo, bollo, a pallo bollo. La prima serie ha una storia migliore delle altre e anche una recitazione è superiore. Diciamo che le cose è come. Diciamo le cose come stanno. La storia è andata a rotoli dopo la sequenza del sogno. Comunque l'animazione delle scene di lotta contro i robot è super. La serie 3 era solo una scusa per vendere i modelli di personaggi e veicoli. Non ho mai capito il cambio di effetti di quando bombarda la principessa. Did e... Diddididididin. E poi da un tratto diventa Didadid. Diddaling. Come se nessuno se ne accorgesse. Come se nessuno se ne accorcesse. Piu'. Mica siamo uh, dei dilettanti. Probabilmente, non tu. Dovremmo manda dovrebbero mandarlo in onda senza pubblicità e far decidere la storia ai fan certo, perché succede sempre così nei, nei programmi televisivi eh? oh, oh. i fan sono gli unici che contano davvero guisterò comunque la serie in cofanetto, c'è cioè in omaggio un costume eh, giustamente mentre aspetto che arrivi vado online e dico a, tutto a tutti quanti e giusto? no! eh, vabbè comunque il 26 novembre, quando abbiamo aperto il canale un giorno dopo beh insomma sto tizio qua fa danno no non fa danno ok vabbè vi serve soltanto per raggiungere il, la, la cassa grazie Ah, e comunque Marco mi sa che hai stato un riferimento c'è c'è l'aiutante di, di Mario in Paper Mario mi sa al fare niente si no no è eh, sì. Lady Bow ah non eh, ho capito che era... No, non è il al cocain in denaro, è ehm. nel 64. Ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, comunque in un altro posto stava il Miao Bombo. Ok. Adesso torniamo in po la... un po' Adesso torniamo dall'altra parte. Mi porti... Mi porti da qualche parte? Ah come sono divertente mi porta i... allora torniamo lì spero che non sia respawnato il gatto abnorme. comunque non so se venite d'accordo ma in, nel blocco che c'era uh, ah, nel, sì. nel blocco che c'era nella stanza super segretissima del padrone okay ecco, c'era un, uh, un super fungo quindi niente, ora siamo perché è pixel quindi ora non c'è più il fastidioso rumore evviva ok torniamo nella stanza sopra probabilmente questi questi blocchi sono dei frigoriferi ecco perché tutti ci tengono i funghi quindi tutti tutti i blocchi che noi rompiamo sono i frigoriferi di... Pasta. Tutti passano lì. Allora, fatevi sotto. Attacca. Boom, boom. Double kill. Triple kill. Ok, no, è double kill e basta. Però... Guarda, così sembra che Mario non cammina. Cioè, che, che Mario cammina senza camminare. Non cioè, camminare. Cammina senza camminare. Mario Gugg! Oh, salve! Aia! Salve un corno! Non ti faccio vedere io! Fatti sotto! Salve un unicorno Ok, Sei yeah. il genio delle battute. Sei il genio dello streaming! Eh? Niente, lascia stare! Ok, salve! Tu sei praticamente lo stesso di prima! Ok, sì! Ciao, ciao, ciao! Ok, vero caso! Hi Tech! Sì? Le cronache di Giustiniardo per.. Giustiniardo è il.. È, un, è il cattivo principale di tutti i qui. Ok. Le, le cronache di Giustiniardo per Gino Leon sono.. sono la, sono la, la sua ragione di vita Un giorno tutti i modelli delle forze saranno me, è vero? Ora di inserire il codice, quindi 2-8, eh, 2-8 Bentornato il padrone! Lol lol lol, lol! lol! lol! Lol! Ok quindi? Ok, è abbastanza chiuso. Cute! Cute! No, no, non hai capito niente, io voglio andare qua, non guardate! Sei brutto! Perché sei andato in via Volevo vedere se c'è acqua oh, yeah. eh. Ah, qui c'è un posto di riferimento! Riferimenti su riferimenti! Fiore fuoco. Fiorella, Fiorella, Fiore di fuoco, Fukini, uh, il detective pinguino come si chiamava lui. Diven Mini Yoshi. Di eh, diverse colorazioni di Mini Yoshi di nuovo Mini Bau. Eh, cioè, Be eh, Lady Bow e Butler e alla fine c'è il fungo. fungo. E Cioè un fungo vuol dire delle uova. E eh. anche un fungo. Un rosa. Ok, strategia oh. per superare la grande di boss di fine livello. Finale. Ah, è Peach! Sulla porta! L'ho già detto. Okay. Una guida non ufficiale. Tutti i segreti per finire alla velocità? un gioco alla velocità mozzafiata. Quindi? Ah, tutto qui. Ok, 16 Andiamo. Andiamo giù. Ma sono davvero quelle magliette perciò? Non penso. Comunque lì l'unico riferimento è il fisso, vita No Eh vabbè tanto non ho la vita al massimo Dai perché non riesco a salire? Why? Com'è che ti sei curato di altri? Ho trovato un fungo Qua vedi c'è il blocco di frigorifero. Ah ok Allora scusate, posso fare ah. una cosa Pixel Pixel Adesso affero lui lo butto qua <ride> e vado in <insieme. ride> no, l'hai fatto male Ah, ok, okay. no, non l'ho fatto male, l'ho fatto benissimo zun, zun, zun, zun, zun, zun. ok, ora possiamo tornare all'ingresso dove c'era quella porta miaosferica. Oh, no, mi sono... Uh. ah, c'era l'altra una... non mi interessa, i libri sono brutti Butta. vabbè, stavo dicendo torniamo all'ingresso dove c'era quella porta gigante con la faccia dal gatto perché vicino le onte oltre a essere fissato con i giochi e, e le, le robe varie da nerdo e le donne e le, bam, e le super le bambole, bambole. <ride> e fissato anche con i gatti perché se sennò no non avrebbe fatto di servi mia oltre eh, appunto se ne creati lui e probabilmente anche della saga più la la la la Qui Ma probabilmente quello... Lan Lan Quella è solo una, una cosa collegata alla sua passione per le super bambole perchè tutti i perusci... peluche e poster che sono delle femmine uh, Qui ci siamo già stati Di regola E ora andiamo di là Come on come on Questo episodio non deve durare troppo che già... Secondo, a mio a parere 29 oh. 29 minuti vabbè dai abbiamo quasi finito manca la battaglia con Cino Leon che vabbè Tutti a me è un... capito. Non, non è uno spoiler cioè è il post finale del gioco si sa io da piccolo eh. dicevo chiave c'è da me oh. Da piccolo mi spaventavo cioè. Eh, mi spaventavo un ti Ti aveventata a me. Ti ho messo yeah. un pezzo ad arrivare al mondo di. Al, al mondo di questo. Oh, per me mi fermato di farmi le chiavi, no! Aspetta un po'! Ma tu non sei il padrone. Solo il padrone delle ragazze da sballo possiamo entrare. Ah, fare. Okay, ok, Così gli altri verranni ci le ritirate i miei raggi Fuga! Quello è un casino di danno. Sì. oppure solo io, non lo so wow cosa? Ah no, non lo ho mai provato devi uscire dal senso prego solo il padrono delle ragazze possono entrare puoi entrare ma prima devo controllare se si è il compagno nelle rispondono nel qua domande come oh, che pizza vi do giù che le ragazze della sballo sono HIGH TECH se esce un'edizione limitata, deve essere tua ho comprato giochi a cui non ho mai giocato. Se c'è un combattimento fra robot giganti, l'acquisto diventa obbligatorio. Modellini dei Obbligato. personaggi no, non sono bambole, e si muovono davvero. Ho litigato con un amico perché non gli piacciono le cronache di Justiniano. Ecco appunto. Ma la copertina super e assai più importante della storia. Se c'è una pila di fumetti non prendo mai la copia in alto, cerco qua l'amore. Il mio primo amore è stato un personaggio dei cartoni adoro frequentare forum su internet e dire, e dire peste e corna di videogiochi che non conosco vabbè in pratica voi per, per rispondere ai quiz dei, dei, dei tre tizi cioè i due guardiani tra virgolette delle stanze e, e questa porta qui dovete mettere sempre vero ma, ma poi si capisce anche cioè se vorreste farlo in base a cosa c'è scritto comunque si capirebbe appunto <ride> comunque spero che che voi che vedete i nostri video non siate come... come Gino Leonte No, e tu chi sei? Sei personaggio. Ehi, come il padre in sai cos'è la prima e sì? è entrata una vignetta nell'occhio <ride> Oh, e così poi Gino Leonte, ti ho cercato dappertutto in ecco, me? nooo, oh, come una ragazza da bambola in sguarda sto parlando, sto parlando di. eh, non c'è no, è che si è <ride> alzato, sembra che parla parlato piccio. cosa faccio ora, c'è una ragazza <ride> vera qui tutta già così, high tech sono ammette malissimo calmarmi. le pignette. Ah, il mio occhio mi gira tutto, sono un pokemon capao. Ah, mm. mi sto, mi sto, mi sto. Sto girando tra poco sono tutto su le mie zampe sudatice su qualcosa non lascio più No, no no non riesco a parlare alle ragazze ho bisogno del mio portatile avvio in corso? ecstasy, ecstasy, punto exe Attivazione modalità Front to me, con corteggiamento real time. Ok, ora partiamo qui per Mario, il portale millenario, questo è l'intro della battaglia. Uh, ok. Benvenuta nel mio castello, come stai? Nah. Ma che cosa, che cosa sta succedendo? Nah, uso questo problema quando ho bisogno di parlare con le ragazze Super È giunta l'ora che il mio ecstasy.exe faccia vedere quello che stai fare Non è la prima volta che... Stato... Oh, ah, tutto lui fa Ok, da dove cominciamo? No, ma questi sono i comandi di Cineo Eh sì poi, poi scegli tu per chi Come ti chiami? Come mi chiamo? Io non mi chiamo mai uh, Scusa tanto, ma non vado Certo di dire il nome a uno strano come te <ride> Wow, bella, scritta, sono scioccata Cala, per il è un po' difficile Provo il piacere della conquista Io provo un'attrazione La passione di giro di aumenta E ora cosa faccio? Ah, guarda sei così carina, sembra una principessa saltata fuori da un quarto anno di un gioco Oh, ma davvero? Sei un po' aggressiva, ma, parte, ma fa parte del tuo fascino. Mi trovi affascinante Aggressiva che? Ti faccio vedere io Ah, ho, ho risposto giù Cioè, ha detto di... che ah, ah. Continua così e le prendi No, ma non lo fa sempre Cioè, lei rispetta i tuoi comandi Piccio rispetto ai tuoi comandi Ah, ok Ah, non sono una regina, sono una principessa No, no, uh, super carina quando serve. sarebbe leonte è stato sgridato Fascino <ride> Fascino di Piccio è aumentato Come? Passione di Gino è aumentato Quale <ride> è la prossima bossa? è stato sgridato <ride> Nel... Poster principessa rosa Ah, ho indovinato mi sembra da un amore per un regalo speciale. Peach ha ricevuto il poster te autografato della principessa rosa. Oh, um. che ho No, vabbè, dai! <ride> no, no, no, no, no, che ho proprio! Cazzo, dice sempre bene! Lo so, vuoi fare colpo di me con questo coso insulso? suso? Stai scherzando? Ah, non mi, mi dispiace. Mi ha mi... fatto colpi da capperi deve essere una vera appassionata. Come me. Peach restituisce il poster. Gino Leonte è colpito. Gino Leonte, Gino Leonte è morto. La passione di Gino Leonte è aumentata. Anche, la, anche il sangue di Gino Leonte è aumentato. Pensa al futuro. Wow, siamo semplicemente perfetti Uno per l'altro, dovremmo sposarci! Se, sposarci! Mi prenderesti in moglie? Non precipitiamo le cose! Quanto guadagni? Chi è che sceglie le risposte per me? Non mi sposo uno, stupido. Questa conversazione è fuori luogo, sono venuto a salvare Consiglia. Dove si trova? Noor, Consiglia, ehm, Consiglia? Ah, non c'è il comando di non consiglia, ma di che sta parlando? Pitch, dammi abbastanza, tira la sope da fuori! Pizza, bombo! Pitch ha usato bombo. È super efficace! NOOOOOO la mia scheda grafica Che poi Peach ha posato bombo sul computer LOL Mi ci non il <ride> sì, è un senz'entrì che è E' un coppia di della e' ho cosa per sempre Quelle ragazze da sbocce non in Ma lo sai chi mi ricorda? Lui, Gimanea? Il tizio che ti spaventa sempre che sta al mercato Che dice ciao <ride> Quello lì, ha la stessa maglietta e ha, ha pure gli occhiali. Io pensavo che fosse lui trasformato. Tipo. Come? Ok. <ride> Va bene, lasciamo stare. Peach? Ah, davvero, non mi hai ancora notato tu che stai facendo dormendo. Consiglio era così preoccupata. Sei, sei venuta qui per salvarmi. No! Ner! Ah, ti sembra di fare un'altra fortezza per rubare Ginetta! Come Ginetta! No, che Ginetta! schifo! Ginetta! Che schifo! Ebbene no, non se lo permetterò Io e Ginata siamo innamorati <ride> A proposito, l'ho scelto io, non ti pare super? Super? Superb All'inizio mi è sembrato troppo strano che tu potessi parlare una roba del genere Ma dalla reazione del forum di punta NERV Ho capito che eri Hai Sei l'unica Sniff amica offline che ho gigetta nessuno può portare icono siete bellita è stata consiglia Qualt è stato non mi vedi le mie dote di invisibilità sono ci metti nascosta non puoi prenderla tra la rabbia di un fidanzato piantato nel finale come le incro che è di giustiniarlo io dovrei il suo io. tema musicale lo, ve lo facciamo ascoltare Ah. Come o si farmi le foto su, mi pure rotto la televisione. Aia. Bern bern. Muori. Sì, si sì, chiama mio bomb. Muori, mamma mia è potenza. Scusa, ho un'idea. Pausa paula! and Kylogram! ok yeah, un casino di danni! Mm. Ok, ho sbagliato. Vabbè, non è niente. È fatto come un casino no, ma dai, non è giusto, sei solo danno adesso invisibile, non trasparente Cioè non... Uh, dove sei? Dove sei? Cioè non è sparito L'hai comunque colpito No, mi sa di no Non ho sentito il danno ah! Devi uh, Per rendere la propria più facile devi stare male perché? Mario. Mario può vedere l'ombra di anche in 3D. Yeah, that's true Non mi seguire, sei impietante <laughs> Oh mio dio! È bruttissimo! <laughs> pessima idea, pessima idea! Ah, sei molto diversamente voi. Ok, ora dovrebbe apparire e dovrebbe scomparire. Yeah! Where are you? COAR! No. Forza, fatti vedere. Un attimo, quelle foto. Posso. No, per... non puoi. Ok. Posso... Ah, niente Mi ha mangiato! Ah, che schifo! Sei uno schifoso lurido! Ma no! Non muori, va! Non sai che può mangiare pure Pauto! Sì, lo so, purtroppo. No, non è nessun riferimento, non si capisce bene. Sono delle foto orrende, basta. Ma io faccio un migliore Ah ha, hai mangiato la mia bomba <ride> Dio, Adesso è sai che faccio? Bimbo. Pixar anzi no Bombo mm, Bombo Come abbiamo distrutto il suo computer distruggeremo te Si è spostato. Ah. E dai, ma che fai? Bombare e scompari, Sei uno schifo Io te la piazzo qua. Sei uno schifo ma, ma vedi, oh, mi ha Oh, mi sto innervassendo ora. Ok, modalità di battaglia avanzata per Mario. E dai. Come dai? Tipo, arriva, arriva Luigi e fa il, il pollice in su e dice avanzato. Advance. Hai capito? Sì. Eh. Super stasso. Eh. Mario, no, he's advance! Oh, vuoi morire. Take this mm. ma, ma tanto Luigi è morto. Giusto, Luigi è morto. Ho capito, bombo inutile. Fatti vedere vicino schifo. Schifoleonte. Ah, no, potevo fare così fin dall'inizio. Certo. Nah. Per co cosa sta succedendo? è il doppio senso meglio come è era il doppio ok ora va meglio no dai ma... come cammina brutto pietà sta, sta rotteando le gambe si sì, tecnicamente sì oh wow quindi sconfiggendo Gino Leonte lui magicamente libera consiglia perché, perché, perché è stupido è no? andato fuori ad aprire la gabbia grazie mario sono molto felice mario ti amo cosa cos'è quello? così ha costruito un cuore puro. questo lo sapevo fin dall'inizio però lo faccio per quello che pensate voi cosa? un cuore puro ma come? Consiglio adesso ti uccidiamo ci ha fatto fare tutta questa strada per niente non mi prima di andare Pare che il cuore di Consiglia si sia. sia stranipato di felicità, liberando un cuore puro. Oh! Mario, sono stata molto felice di vedere che sei venuto a salvarmi. Ti prego, prendilo. Oop! Oh. Mario prese il cuore di consiglia. Consiglia morì dopo due giorni. Perché le no, farfalle il farfalle. Che farfalle Mario lo ha no, no, no, no, no, no. Aiutano so, un Muori cuore dopo puro. due giorni, non perché non hai il cuore, ma perché le farfalle muoiono dopo due giorni. Mamma mia, che vita brutta. E sì. sì. le Vabbè, Ma tanto prima era brutta... Fammi controllare una cosa. Si vede quel graffio che c'era la tv? No. C'è un graffio sulla TV? Sì, quello oh, sì. là. No, no, è stata mia sorella. Ok, il quarto cuore puro apparve avvolto da una misteriosa e abbagliante luce. Come mai era apparso? Era uno dei tanti ritmi di cui il gruppo non si capacitava non sei ferito, vero? Chi si consiglia con premura? No, sono morto solo due volte. Sembrava diversa da prima, qualcosa stava cambiando lì. E presto non l'avremmo mai più rivista. <ride> e avremmo avuto al suo posto una copia robots. Che no, cosa? No, dai! Che, che costa 999 money. Eh, Mario si limitò a scuotere il capo. Iniziò la lunga marcia per tornare alla svolta di lato. Vuoi salvare il tuo progreso sì, ma anche no. Ho capito perché è verde, perché l'ha vomitato. Oppure no, è il suo muco. Ok, ciao. Oh, aspetta. Eh no, no, que questo no. è l'intervento. No, no, no, no. Ok, vabbè, ciao. Alla ciao. Prossima.